Aristide, Aristide, dove sei? Sono qua, dobbiamo fare la canzone, sì, arrivo, arrivo, oh, calma, eh, Beh, dai, dobbiamo fare la canzone per io non rischio, sì, dai, forse, cominciamo, dai, Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Stai attento perché c'è l'allerta arancione. Arancione chi lo dice? La regione. Ma va là che è solo un nuvolone o un acquaccione. Sei proprio un testone. Vai sul sito della regione. Ta, ta, ta, ta, ta. E vedi coi tuoi occhi che c'è il codice arancione. Arancione è quasi un tifone. Va beh, sto a casa e ballerò nel salone. Ciao ragazzi, buona giornata, con Io non rischio, ciao ciao, ciao ciao.